Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video Sono abbastanza emozionato, un pochino imbarazzato Perché eh, è la prima volta che provo una maschera con voi eh, Non è tanto il provare una maschera Perché a me non me frega niente di cose da uomo, cose da donna, bla bla bla Quanto il fatto che ho deciso di fare da solo è una maschera della montagna Genesse o come si pronuncia che ho vinto nel giveaway di Barbara Cherry Glimmer eh, di cui vi lascio il link al canale peraltro così passate guardate un po' se vi piacciono le cose che fa e quest'oggi ho scelto una maschera che diciamo così è stata classificata come perfettamente maschile però me non mi frega nel senso se ci fosse una donna a fare uguale maschera è questa qui e cercherò per quello che è possibile di velocizzare mentre faccio vedere come provo maldestramente a mettermela. Ah naturalmente ho già lavato il viso e ho lo specchio davanti anche se voi non so cosa stiate vedendo. completamente trasparente, non si vede, io non ho visto... idea di quello che sto facendo però poi voglio una coccola oggi, oltre che usare, un regalo, molto molto gradito, sulla confezione c'è l'ha io non lo so se diventerò certo, tutto è <ride> dove tanto e come sto mettendo eccomi colors allora, in realtà è passato un pochino di più perché ho avuto uh, qualche problemino tecnico a riprendere il video è passata un po' di più di una mezz'ora, eh, però vi volevo un po' di la maschera insieme a voi, tra l'altro sembra, sembra una cosa facile, sembra, non lo voglio dire tanto forte, e poi comunicarvi le sensazioni a caldo. Allora ragazzi, ho tolto la maschera, ho lavato il viso è ho passato in realtà un po' perché avevamo un po' da fare sinceramente, però il risultato è qui, davanti ai vostri occhi, ci tenevo a fare la giusta conclusione. Dunque, eh, la maschera per quello che mi riguarda è promossa, nel senso che comunque... Non, non aspettatevi miracoli neanche io mi aspettavo miracoli però la differenza si vede il viso comunque più pulito per me che soffro di dermatite borroica una coccola così ogni tanto va bene l'unica cosa ecco l'unico punto che sinceramente una precauzione prenderò io eh, consiglio a chi ha i capelli corti di non farla quando avete capelli troppo lunghi chi ha i capelli lunghi di, di mettervi magari una fascia in testa prima quando fate questa maschera perché eh, vedevo nello specchio che mi era andata anche un po' sui capelli e ho fatto l'errore di farla con i capelli abbastanza lunghi quindi questa è l'unica eh, precauzione a prendere secondo me la prossima maschera la farò sicuramente dopo che avrò tagliato i capelli visto che oggi è il 5 maggio, siamo ormai prossimi all'estate e la farò con i capelli più corti. Io vi saluto, eh, vi ringrazio se mi avete guardato fino a qui, vi ricordo di attivare la campanella per non perdere nessun video, e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo la prossima volta, un bacione!